Come scegliere un facilitatore per le Costellazioni Familiari? <ride> e, e, e, in base a quello che senti, magari un facilitatore può esserti eh, più simpatico o ti risuona come parla, come dice, magari lo vai a conoscerlo, ecco. eh, O magari vieni guidato a scegliere un facilitatore, quindi Uh, in, in Italia nel mondo sono tanti uh, che fanno questo tipo di uh, relazione di aiuto il facilitatore è uno che entra in questa modalità rispetto all'altro e scegli quello che senti, quello che magari in questo momento è sulla tua stessa vibrazione sulla tua stessa onda e avventura!